Un giorno ti sveglierai e ti sentirai stanco, vecchio, forse un po' inutile, fragile. Sentirai di essere arrivato al capolinea. In quel momento ti guarderai indietro e vedrai una strada. La strada che hai percorso da quando hai aperto gli occhi per la prima volta fino a quando li hai chiusi per l'ultima volta. Ai lati vedrai tutte le persone che hanno fatto parte del tuo viaggio. Tutte le persone che hai incontrato lungo il tuo percorso. Alcune sono ancora lì con te. Alte sono rimaste per poco tempo, altre ancora sono andate via prima di te. Ricorderai i momenti che avete passato insieme e tanti altri momenti magari non li ricorderai. Lungo questa strada incontrerai anche te stesso, ancora, ancora, ancora, te stesso mentre sei a lavoro, a quella riunione importante, te stesso mentre sei rimasto intrappolato nel metro o nel traffico, te stesso quando stavi ballando, cantando, te stesso quando hai pianto, quando hai riso. Incontrerai te stesso tante volte, ma magari non incontrerai te stesso in quel posto dove saresti sempre voluto andare, e magari non vedrai neanche te stesso baciare quella ragazza che hai sempre segretamente amato. Chissà se vedrai te stesso portare i tuoi figli a scuola, passare tempo con loro, giocare con loro a calcio o portarli alla gara di ballo. E ripercorrendo ancora quella strada, vedrai quante volte hai voltato le spalle alle tue passioni, quante volte ti sei nascosto di fronte alle persone che ami quante volte hai girato la testa alle tante opportunità che la vita ti stava mettendo di fronte. Sentirai di nuovo quel senso di paura che ti ha paralizzato, quel pianto silenzioso che a poco a poco ha spento la scintilla della tua felicità. Da quando apriamo gli occhi, fino a quando li chiudiamo, stiamo solo morendo poco a poco. Forse questa è l'unica certezza che davvero abbiamo nella vita. Ma se la destinazione è inevitabile, allora sei solo tu a poter davvero dare un senso a questo viaggio.